Inizia ora la trasformazione della panda da van a panda quattro posti. Eliminare la copertura pianale e la rete divisoria. Per la rimozione delle viti senza testa è opportuno utilizzare una pinza a pappagallo. Rimuovere la ruota di scorta per agevolare il lavoro. Rimuovere i copri montanti laterali posteriori per accedere ai punti di fissaggio delle cinture. Montaggio arrotolatore delle cinture di sicurezza posteriori. Occorre prestare particolare attenzione all'utilizzo corretto del dispositivo destro e quello sinistro. Effettuare il test di scorrimento nastro-cinture per verificare il funzionamento. Fissare la borchia inferiore del nastro della cintura di sicurezza sul passo ruota. Fissare il ramo fibia dopo aver liberato i fori filettati. Passaggio successivo, testa aggancio delle cinture di sicurezza. Inizia il montaggio del sedile posteriore. Per accedere ai punti fissaggio dello schienale, rimuovere i tappini e operare un taglio nella moquette. Fissare le staffe posteriori sui supporti destra e sinistro, facendo attenzione a non invertire i lati. Effettuare il test della rotazione schienale. Smontare il pannello porta posteriore e assemblare il meccanismo alza vetro. Effettuare il test di collaudo. Rimuovere il pannello del portellone posteriore e montare il motorino Tergi Lunotto con il relativo braccio spazzolante completo di guarnizione. Sostituire le fodere nei sedili anteriori. Il montaggio del kit Panda si conclude con l'applicazione dei copricerchi. Per la vostra comodità, il kit è provvisto di tutta la bulloneria necessaria.